Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake soffice allo yogurt, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, yogurt, olio di semi di girasole, uova, scorza di arancia, scorza di un limone, vanillina, lievito per dolci, sale, essenza di mandorle e amaretto di saronno che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta.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 Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla. Aggiungiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e tieniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 4. Aggiungiamo lo yogurt, l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla. Aggiungiamo la farina. La fecola. Un pizzico di sale. L'aroma di mandorle. La vanillina. Il lievito e l'amaretto di saronno che ricordiamo è facoltativo. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5